Brexit 2020, ci siamo. È iniziata, finalmente, finalmente, cioè è già dal 2016, ma ormai non si parla che l'unica altra notizia rilevante dei suoi palinsesti oltre a subito dopo il coronavirus rispetto al quale siamo indirettamente interessati è la Brexit. È evidentemente è una notizia freschissima perché il 31 gennaio, oggi è 5 febbraio se non sbaglio, quindi 5 giorni fa l'Inghilterra è uscita ufficialmente dall'Europa, tant'è che c'è stata anche l'eliminazione di rito, la rimozione di rito della bandiera dal, dal Parlamento europeo, della bandiera inglese. Quindi in questo momento è obiettivamente ufficiale quello per cui nel corso degli ultimi tre anni, dal 2016, si è iniziato a parlare, si sono fatte tante congetture, tante supposizioni, è diventato in questo momento obiettivamente reale, ci siamo. Questo è un momento obiettivamente storico e come diciamo, abbiamo già citato in altre sedi è sicuramente un momento brutto per l'Europa, ma è un momento meraviglioso per la pianificazione fiscale. Allora, però ci sono due aspetti da considerare. Da un lato... Noi, noi crediamo effettivamente che Brexit rafforzerà la Gran Bretagna e rafforzerà la pianificazione fiscale, perché la Gran Bretagna ha una tradizione, ritorna finalmente al vecchio impero, non costituendo un impero territoriale ma costituisce un impero finanziario però diciamo, ricongiungendosi ai, ai suoi vecchi possedimenti, alle, alle, isole, alle, alle isole britanniche, alle, alle isole Cayman, alle, alle isole Koch, insomma tutto, tutti, tutte le isole che costituivano il suo impero e che oggi costituiscono l'impero finanziario della City con la quale si fa pianificazione fiscale. Ok, quindi da questo punto di vista noi sosteniamo che effettivamente Brexit rafforza la Gran Bretagna. Ma c'è un altro aspetto. Sì, senza, senza dubbio, come dicevi tu, Valerio, eh, si rientra in qualche modo nell'alveo del Commonwealth britannico, quindi l'ex impero è come se tornasse a ricolonizzare i suoi stessi territori, questa volta esclusivamente da un punto di vista finanziario, evidentemente, non ci aspettiamo eh, l'invasione dell'India dal punto di vista no. geopolitico. Però sicuramente eh, le, eh, la pressione che in questi anni è stata, in questi, poi, insomma, parliamo di 47 anni, perché in 47 anni l'Inghilterra è rimasta, con una certa autonomia e non dimentichiamo che ha mantenuto la, la sterlina la e non solo la, però diciamo che ha sentito fortemente la pressione della Commissione europea e, um, perché, perché non ci dimentichiamo non, non tutti che il fisco, parlando esattamente di fisco e pianificazione fiscale che è quello che ci riguarda più da vicino il fisco inglese è obiettivamente il più antico del mondo quindi si è sposato male, con difficoltà con tutte quelle regole e poi non dimentichiamo soprattutto che l'Inghilterra è una giurisdizione di common law che si basa tendenzialmente sul precedente che è profondamente differente invece dalle giurisdizioni di civil law, tipicamente quella italiana quelle latine, quella spagnola la francese, quella continentale eh, e, e cozzano proprio tecnologicamente tecnicamente è difficile metterle d'accordo, mentre l'Unione Europea, come verrai con me, che obiettivamente sposa invece un'impostazione civilistica, in la codice civile banalmente, quindi è stato un matrimonio difficile, molto complicato sin dall'inizio, tant'è che l'Inghilterra fa molta difficoltà a riconoscere alcune sentenze della Corte di Giustizia, che invece è un organo di emanazione, vai, evidentemente in questo momento faremo difficoltà a farvi sentire la nostra voce, perché purtroppo vai, è un'emanazione diretta, la Corte di giurisdizione, nazione diretta del Parlamento europeo, magari avviciniamo il microfono, non so come risolvere il problema della musica vai, vai. coreana dietro vabbè. E, e quindi chiaramente è stato difficile sposare le regole europee all'interno della, della giurisdizione inglese pezzo dopo pezzo, anno dopo anno, ehm, le strade si sono state sempre più, diciamo la, la forbice di, del contrasto si è allargata sempre di più. Però credo che in questo momento la mia voce no, sia no, assolutamente no. inudibile. Abbiamo eh. il microfono direzionale, eh. quindi non ti preoccupare, si sente la tua e voce. È il mio pensiero è molto disturbato <ride> dall'opera dall coreana. <ride> eh, non riesco a... <ride> Mi rendo conto che la cultura vietnamita eh. ci, ci stia, diciamo... Beh, lo sai so, è un bocelli coreano Vabbè. questo, che cazzo sarà? Vabbè, perdonate la mia poca Vabbè, cultura. Comunque, eh, mio quello che, sa, che sta dicendo Luca è che fondamentalmente in questi anni il fisco inglese si è trovato in difficoltà, è stato represso dalle direttive della Commissione Europea, dal cosiddetto codice continentale pesante, statalista mentre invece la tradizione britannica è molto più libertaria, dà molta più libertà all'imprenditore. Per, per cui noi crediamo effettivamente che con la liberazione della Gran Bretagna dall'Unione Europea effettivamente si libereranno molte forze a nostro favore, cioè a favore della pianificazione fiscale. Le libertà per gli imprenditori europei si, si, si incrementeranno grazie alla Gran Bretagna. Però c'è un piccolo problema che obiettivamente questa Brexit per ora è fasulla, cioè per ora non è cambiato ancora nulla. Allora. Eh, la tua affermazione è vera a metà, nel senso che in questo periodo di transizione che va dal 31 gennaio, sono 11 mesi al 31 dicembre 2020 è come dici tu, non è cambiato niente, nel senso che eh, tutte le leggi precedentemente applicabili tendenzialmente in tutti i settori dell'economia non solo rimangono in essere, perché non è che esco dall'Europa e ristabilisco i rapporti contrattuali con i miei partner, i miei partner internazionali in due minuti, è un lavoro lungo, è un lavoro diplomatico, è un lavoro complesso. Mm. Vedremo se l'amministrazione Johnson sia in grado o meno di svolgere un lavoro del genere quindi in realtà ci sono ancora molti dubbi quindi da un lato come dice questa sovraesposizione mediatica Brexit-Brexit dall'altro lato però in realtà si rischia, rischia che poi tutto ritorni eh, come dice, non si arrivi poi in realtà da nessuna parte alla fine della fiera però quello che invece, quindi dovremmo comunque rimane un periodo di transizione che va comunque monitorato okay. Però allo stesso tempo, e chiudo, è anche vero che i benefici finanziari, i benefici fiscali, i benefici economici già cominciano a vedersi. Banalmente la corporate income tax, quindi l'imposto sulla tassazione societaria, mm. dal 1 aprile, che noi sappiamo che l'anno fiscale inglese inizia il 1 aprile, quindi non è un caso evidentemente, scenderà dal 19% al 17%. C'è chi già vocifera addirittura, ne parlavo a Londra con i colleghi a settembre quando sono stato all'IFA, che è il convegno sulla Fiscalità Internazionale, che si fa una volta l'anno i colleghi appunto sostenevano che ehm, addirittura tra un paio d'anni sarebbe stato possibile portare l'imposta nominale addirittura al 12,5% che è il più basso in Europa insieme a Cipro che è adesso è al 12,5% quindi come dire, benefici economici benefici indiretti anche in assenza di un cambio di legislazione già si iniziano a vedere per il semplice mm. fatto che Brexit è diventato un marchio, un po' come la Iresidence cioè marketing però con dei miglioramenti Ok, allora staremo a vedere cosa succederà. Per ora, per quanto mi riguarda, è solamente un annuncio del governo inglese per farsi pubblicità al governo Johnson, fondamentalmente. Vedremo dove sfocerà questa cosa. Vediamo se effettivamente anche questa Brexit, come noi sosteniamo, porterà benefici economici alla Gran Bretagna, perché... Visto fino all'anno scorso le performance economiche del PIL britannico erano approssimativamente uguali a quelle italiane, quindi non c'era un grande successo no, economico. però è chiaro che è stata gestita anche male il passato, Vedremo, vedremo cosa succederà. Io credo che la Gran Bretagna libera dai laccioli dell'Europa sia, molto più, forte, sia molto, più, diciamo, molto più forte economicamente e dia anche molti più vantaggi a noi imprenditori. Però è una partita da giocare e vedremo come se la giocheranno Potrebbero anche mandare tutto alla... a puttane Vediamo, vediamo Non c'è dubbio che sia un brutto giorno per l'Europa come già ho detto Ma è un giorno meraviglioso per la pianificazione fiscale Quindi rimanete connessi Va bene, lo vedremo, vedremo Chi vi vedrà. Ciao